buongiorno a tutti bentornati sul mio canale sono orso se birba mi fa lavorare vi faccio vedere come allestisco il semenzaio dentro la serra sarà un semenzaio riscaldato quindi avremo il filo e all'interno metterò una parte di piantine che hanno già germinato qualcosa come peperoni e basilico e poi metterò le nuove, le nuove semine che saranno i pomodori quindi una cosa alla volta Questo è quello che avevo utilizzato l'anno scorso, e avrete già visto il video, se volete vederlo è un video di qualche tempo fa, e non è un granché, ve lo dico subito, quindi questo spero che possa colmare alcune lacune. Fatto questo, mettiamo, adesso mettiamo l'isolante per terra che è semplice paglia, innaggia birba, scusate si muove la telecamera ma qui c'è il gatto che mi lascia. Allora dicevo eh, mettiamo l'isolante per terra che è semplice paglia, sopra ci stenderemo il filo riscaldato da 80 watt, nel frattempo ho portato la corrente qui nella serra e poi vediamo come posizionare le, le piantine e i vassoi con, con gli alveoli, con le piantine all'interno. È importante isolare dal pavimento perché è una delle fonti più fredde all'interno del semenzaio riscaldato, adesso questa parte qui la posso anche togliere ecco poi lavoriamo meglio basta uno strato di pochi centimetri ok adesso ci stendiamo il filo eh, termico quello riscaldante tu cosa fai? Cosa fai? Fammi lavorare. Ok, allora due parole sul filo riscaldante. Questo è quello che ho utilizzato già da un paio d'anni. Poi vi lascio, se volete, l'articolo con tutti con tutte le caratteristiche tecniche e i riferimenti ho ecco, cambiato inquadratura si vede meglio e vi dicevo un filo riscaldante da 80 watt è in silicone è impermeabile il primo metro a partire dalla spina non riscalda quindi eh, se dovete acquistarlo sappiate che il primo metro non riscalda è importante questo ma ah, voglio vedere come devo fare a stenderlo adesso <ride> su dai, gioca di qua tu dai dai Oggi sarà un'impresa, mi spiace il mio video sarà così. Così come l'altra volta, cerco di fare, di stenderlo in modo più o meno uniforme. La onda. Posso stringere un po'. esco fuori in effetti è meglio metterla fuori la spina perché qua dentro poi sarà umido dovremmo innaffiare qualche volta l'altra volta l'anno scorso avevo messo dei bancali piccolini di legna sopra ci avevo messo i vassoi onestamente adesso farò direttamente mettere i vassoi a contatto con col filo riscaldante e la resa è maggiore allora comincio a mettere quello che avevo fatto in casa fino a questo punto, fino a questi giorni, erano eh le colture un pochino più ostiche, un pochino più dure, non tutte ovviamente, ma parlo di peperoni e peperoncini. Qui adesso posso mettere, mi avvicino a favore di camera, abbiamo una parte del basilico, spero che si veda. È eh, Un basilico genovese, semplicissimo, è eh, attecchito parecchio. Eh, ho avuto fortuna quest'anno e ancora ne devo mettere, perché come vi dicevo. Le intermezzerò con le piante di pomodori perché è una buona consociazione abbiamo una parte dei carciofi che in casa cominciano a soffrire perché ormai stanno venendo su bene quindi un po di fresco li fa bene anche a loro abbiamo dei peperoncini piccanti calabresi questi ovviamente li faccio venire su fino alla seconda coppia di foglie e dopo li trapianterò singolarmente questi hanno bisogno ancora un po di calore Oh, qui abbiamo le insalate le prime insalate che ho fatto eh, se mi seguite su instagram avrete visto che qualcuno ha iniziato a filare perché avevo sbagliato avevo messo la lampada uh, quella led un pochino troppo alta e loro cercavano la luce qualche piantina l'ho tolta qualcuna la toglierò molte si sono salvate e stanno venendo su abbastanza bene ad esempio questa qui mi avvicino vedete queste e queste continuo a portare roba allora ho portato qualche altro alveolo, adesso vi mostro, però prima di andare avanti e riempire tutto il semenzaio dobbiamo mettere la sonda, mi sono scordato prima giustamente, se no la temperatura va su all'infinito e non va bene. Ho portato dei peperoni dolci, questi sono del sud, me li ha dati un amico, peperoni lucani, questi qua sono quelli che mi ha dato mia madre, ho salvato i semi l'anno scorso, sono quelli che vengono un pochino lunghi e prima di mettere le nuove semine adesso posizioniamo la sonda. Questo è il termostato che ho usato in questi anni, è dotato di una sonda, da qui possiamo impostare la temperatura che vogliamo mantenere all'interno del semenzaio. Quindi è importante posizionare la sonda nel punto giusto perché altrimenti sballano tutte le temperature. Lui poi rileverà sia la temperatura ambiente che quella impostata. Scalderà con una lucetta rossa, farà vedere che sta scaldando il filo adesso collegato, che si collega qui, quando arriva a temperatura ovviamente si spegne. Farò come ho fatto l'anno scorso, il filo lo infilo sotto agli alveoli. Questo perché? Perché è importante mantenere la terra a una certa temperatura. Vediamo dove posizionarla al meglio. Ecco, la posizionerei qua sotto. Qui abbiamo il filo. Metto il filo sotto. ecco qui, Così abbiamo una lettura abbastanza precisa. È impermeabile ovviamente la sonda, quindi si può bagnare senza grossi problemi e il termostato lo tiro fuori e dopo lo sistemiamo bene preparo i vasi per le semine dei pomodori lo facciamo qui in diretta lo vediamo insieme ho preparato due vasi col terriccio la semina adesso andiamo prima la bagnata questa volta per esigenze di, di video non ho avuto il tempo di mettere a bagno i semi nella camomilla se vi interessa c'è un video apposito però dal momento che sono semi che ho ricavato io da, de, dalle piante dell'anno scorso e qualcosa mi ha regalato un amico Marco che saluto e che ringrazio e che so che li ha trattati in un certo modo evito di fare questa operazione per i prossimi comunque mi prometto di farlo Semino per prima i cuori di bue che ho estratto l'anno scorso, che ho salvato l'anno scorso. Sono già due o tre anni che li porto avanti questi pomodori, ogni anno salvo i semi. Nello scotex restano asciutti, ovviamente dopo averli fatti asciugare per qualche settimana in casa. Ora seminerò a spaglio, poi come vi dicevo più avanti, quando ci saranno le piantine con due coppie di foglie, le trapianterò nei vasetti singoli, proprio spaglio a spaglio. Eh? Qualcuno è rimasto attaccato. Non ne ho salvati molti, purtroppo perché l'anno scorso è stata una stagione un po' particolare. Con lo stesso terriccio da semina asciutto, ovviamente li coprerò i semi proprio un velo giusto per non vederli più ho avuto cura di mettere il filo riscaldante sotto questo vaso dopo farò l'etichetta intanto lascio questo per ricordarmi i prossimi sono altrettanto belli sono anni che li coltivo sono i rio grande vengono abbastanza bene da me non sono enormi ma mi hanno sempre dato soddisfazione in questo caso il copro giusto giusto con un velo avrei potuto anche seminarli un paio di semini giusti giusti negli alveoli Avevo provato anche questa tecnica tempo fa l'ho fatto anche più di una volta ad essere sincero. Il problema è che poi dal momento che non attecchiscono tutti, mi restano gli alveoli vuoti, mi dà fastidio da vedere. È una questione mia. Vediamo solo un goccino d'acqua. Poca perché. c'è qualcuno che si sposta e si scopre ovviamente o si ricopre e non succede nulla allora non vi taglio oltre vado avanti con le semine e ci vediamo fra qualche minuto così vediamo poi come si chiude il semenzaio riscaldato e se riesco domani vedo di misurare la temperatura interna almeno ci rendiamo conto un attimino della differenza tra la temperatura interna che riusciamo a impostare noi e quella esterna Bene, siamo al mattino dopo, sono le ore 11 del 24 febbraio, fuori abbiamo 17 gradi, all'interno della serra ne abbiamo per adesso 19, questo l'ho posizionato mezz'ora fa, comunque non sono strumenti quindi tenete conto di un po' di tolleranza potrebbero essere 20 come 18 ecco comunque beh, qua segna 19 gradi all'interno della serra abbiamo 17 gradi voi direte come mai più basso perché sotto il, il calore tende a salire ovviamente ci vorranno delle ore affinché il calore della serra scenda giù nel frattempo sotto qui dentro ho la resistenza sarebbe stato utile magari mettere un termometro fuori per terra per capire la differenza non l'ho fatto quindi abbiamo 17 gradi si è spento adesso, ho impostato 24 gradi, non so se lo vedete, c'è la plastica sopra, e all'interno ci sono 24 gradi e mezzo, quindi lui si è spento. Prima era acceso perché c'erano 23 gradi e qualcosa. All'interno della serra troviamo, all'interno del semenzaio, anzi, troviamo quello che ho fatto ieri, le semine dei pomodori, laggiù ce ne stanno altri, ho messo qualcosa di basilico, anche il resto l'ho lasciato a casa ancora sotto le lampade, e lì abbiamo le insalate, voglio vedere come reagiscono qui, all'interno di questo ambiente protetto dovrebbero soffrire di meno la mancanza di luce e la troppa temperatura che ho in casa perché anche volendo spegnere i termosifoni comunque meno 18 gradi non arrivo e quindi la situazione è questa bene rispetto a quello dell'anno scorso di due anni fa non ricordo quando l'ho fatto spero che questo video vi sia stato un pochino più chiaro sono sempre in compagnia ovviamente se avete domande da farmi per quello che vi posso rispondere con tutti i miei errori che faccio e che continuo a fare vi rispondo volentieri, scrivetemelo qui nei commenti, troverete gli approfondimenti anche sul, sul blog, continuate a leggerlo se vi va, se vi fa piacere. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, devo bloccare il gatto prima che entri, ferma lì, dove vai? Vi auguro una buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo.